ITC vede il potenziale della domotica che esce dalle case per portare negli ambienti le innovazioni per il controllo e il risparmio energetico hotel e centri commerciali, case di cura, ristoranti, uffici luoghi dai cuori pulsanti dove incontrarsi, operare, vivere per chi gestisce questi centri e per chi li frequenta servono certezze ITC progetta impianti e li inserisce in modo capillare negli ambienti per gestire informazioni, controllo e risparmio energetico, piani di evacuazione e sistemi audio e di sicurezza per il personale e per gli ospiti. I sistemi ITC sono funzionali, semplici da utilizzare e offrono soluzioni personalizzate, sempre diverse, a seconda del luogo cui è destinato il prodotto. ITC conosce il vostro spazio e sa come farvelo gestire al meglio per un ambiente più intelligente e sostenibile.